Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di luglio. La finestra è aperta, c'è una luce un po' sovraesposta e si sentono le cicale, ma non ho nessuna intenzione di chiudere la finestra. <ride> è già tanto che, ok. Quindi partiamo con i top. e Il primo top è un super top, è questo shampoo splendor addolcente al cocco. Questo qui, vitalità naturale per tutti i tipi di capelli. Allora, è un 300 ml quindi è bello grande e costa circa 1,50 euro a prezzo pieno l'ho trovato in offerta a 99 centesimi ed è fantastico io ve lo straconsiglio, Linea splendor per me è un, uno spettacolo cosa sta facendo il vicino? non lo so allora intanto sa davvero di cocco ha la texture è morbida, fa una bella schiuma, si risciacqua facilmente, non lascia i capelli secchi o aggrovigliati o annodati, non li appesantisce. E dopo averlo usato i capelli non si sporcano più di tanto, una cosa normale come tutti gli shampoo, non tende a farli sporcare più velocemente. La piega viene bene, quindi davvero fantastico comodissimo dura tanto costa poco è valido l'inci è quello di un, um, uno shampoo da supermercato quindi direi che ci sta completamente secondo top e anche questo è un grande top è questo deodorante e in estate i deodoranti sono fondamentali della neutro robert si chiama invisible 0% sale d'alluminio, antimacchia, 48 ore, Deo Stick. La confezione è un 40 ml. Allora, io gli stick, di questi che si vanno su, che io ho proprio finito, cioè questa è la plastica, ehm, gli stick non li avevo mai provati. E devo dire che mi è piaciuto. Allora, intanto la profumazione, si sì, ricordavo bene, è fresca e delicata. Eh, vediamo se dice qualcosa di in più. No, senza sai d'alluminio, con formula antimacchia, efficace 48 ore, ma vi prego, in estate non facciamo durare 48 ore. Devo dire comunque che ha una formula che mi piace perché si applica facilmente, asciuga immediatamente e quindi ci si può vestire. La formula antimacchia è vera perché non lascia eh, l'alone bianco sui vestiti scuri o quello giallo sui vestiti chiari, quindi davvero funziona testato anche con il caldo assicuro che funziona eh, unica cosa proprio quando ci sono quelle state caldissime che abbiamo avuto e eh, sciacquandomi anche durante il giorno io vado a riapplicarlo non credo che anche se do sciacquato veloce duri ma davvero, cioè, durante la giornata vi bagnate un attimo, vi sciacquate lo riapplicate nel caso comunque fa davvero il suo lavoro è stata una scoperta, lo strapromuovo e, e ve lo consiglio La top per questo mese è questa crema della bottega verde si chiama Miel Expertise crema viso anti-età intensiva rigenerante globale anti-età ad azione antiossidante con cuore di miele vabbè, allora questo Capiocino, è un 15 ml la confezione grande, me lo sono segnata da 30 m da 50 ml, costa 36,90 Allora, intanto ha un profumo bello ricco, sa, sa di miele, sa davvero di miele ed è gustoso. La texture è ricca, eh, ma comunque, sia si stende bene. Basta poco prodotto e assorbe velocemente questa crema io la uso alla sera perché sapete che di giorno io uso solamente il siero viso e comunque anche con questo caldo ehm, la mattina non mi trovavo con la pelle unta anzi era bella idratata e rigenerata quindi direi che questa crema io la uso alla sera e la mattina vabbè ma comunque sia fa davvero il suo lavoro allora questi erano tutti i top del mese di luglio Fatemi sapere se li avete provati, come li siete trovate e come sempre io spero di essere stata utile. Se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty e mi raccomando clicca anche la campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!